Thank you. ragazzi, io sono Favino. non è vero, non sono Fabi sono leoboy299 iscrivetevi a... aspetta, la lì. iscrivetevi a questo canale questo è lo speciale di Halloween sono 30 minuti e 36 di video io spero che siano belli questi 36 minuti faccio un po' di capelli in faccia guardate i miei capelli quanto sono brutti per la prima volta vedete la mia faccia adesso con questo sfondo un po' di cacca qua aspetta che c'è uno sfondo un po' di cacca Lasciate like, ragazzi. Mi raccomando. Aspetta un secondo che adesso cerco di fare una cosa. Ok. Ok, dovrei parlare più vicino alla videocamera. Però non ci voglio perché adesso. Mi sentirete basso. Molto basso. Cacchio, c'è dello slime davanti al gioco, non riesco a vedere, ragazzi. Oh, c'è uno squalo. Ciao bello squalo. Ti dicete. Di. Uè, piscano. Uè, A squalo. Ando stai. Ciao bello. Io ti conosco. E non mi viene la rima. Vabbè, ah easy. Ciao, bello. Pum, martello. Aiuto, aiuto, aiuto. Aiuto, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Lo no, Lo mi uccide, no, Aiuto no, no, no, no, no, no, Ok Perfetto. Bravo. ok ok ok ok no, no, no, no, no, no, no, Mamma mia adesso dobbiamo andare a Castello Corollino Aspetta eh Ti cioè, provo a uccidere lo squalo Eh si sì. tiro gli scellini bravo furbo Complimenti Bravo Non posso farmi la porta perché sto giocando Però farò Così Ciao Non riesco a ucciderlo Ho finito di costruire le munizioni praticamente Ok Coro, Corro, corro, corro, corro perfetto perfetto perfetto perfetto castello corallino scendiamo giù giù giù giù allora qui dovrebbero esserci la, la sfida del corallo eh, ma non è solo lui vabbè li cerco a caso se lo becco bene se no no non riesco a trovare qua c'è una casa non spacchiamo spacchiamo la scala Guarda, adesso con la scala no oh, l'ho trovato veramente Non ho trovato uno pensavo fosse la cassa io coglione ok ora oh, raga Cheat io qua muoio io ve lo dico che qua ci muoio scommetto 5 euro che muoio ho beccato lo squalo. cioè C'era la persona lì. Gli ho beccato lo squalo. Mamma mia, alla miseria! C'era una persona. E un peccato. una scala. Com'è possibile? Non è possibile questa roba qua? Uh, uh, uh, anche qua. Mi già preso i due. Vai, vai. Non finisco. Mi sono lo squalo. Ci interessa. Muovere quello dell'aereo. Guarda. Ah ma eh volevi Eh ma adesso casco giù e muoio guarda No no no no no No no No cos'è questa roba qua? Cos'era? Oh che no Eh vabbè concentrazione ragazzi mm. Ehi hey, fra. Mm -mm -mm. Ehi hey, fra. Ok adesso parlerò... Tra poco poi vi lascerò alla transizione chiusa. Va bene. Bella. Oh, raga raga raga aspetta un secondo io adesso vi, vi devo mettere questa roba in editing cioè guardate qua io sto cercando di io sto morendo da questo pirla ragazzi sto morendo da questo pirla cioè guardate guardate eh. adesso vedete, vedete come muoio se sopravvivo è un miracolo è un bot mi sa eh. sto scherzando non è un bot Ma no, è un bot è niente vabbè sono sopravvissuto perché aspetta Sa che non sto... ma pure ho preso le sembianze... su... Sono... Eh beh però c'è una bella skin... ho fatto bene a prendere le sembianze allora... molto piace... vabbè dai raga, vi rilascio il video... bella! Eh, raga pronti ad Iron Man eh? Perché ho finito il livello 100 Oh Dai dai che mi ro... eh, dai! Non posso picchiare niente però... Ecco No ecco quello che ho fatto Tony Shark Eccolo qui Dai mettiamolo Subitissimo Subitissimo Subito subito subito Attenzione e vai, quello che volevo, quello che volevo, quello che volevo. Aspetta che metto, metto un pillo del traprano di merda che me. No, non mi metto neanche la fango. Ah vabbè, devo fare le sfide ora, caro. Cacchio cacchio cacchio, devo fare le sfide. Aspetta, aspetta. Vabbè dai raga. Adesso fa poco riparto. Vediamo se c'è qualcuno là prima. Mm. Bella sta canzone, mi piace tanto. Facciamo le squadre. E non ci picchiamo dopo. Bella. Ok ragazzi, pronti, pronti, pronti eh. Manca pochi, manca pochissime kill, tipo tre 2 kill, 2 kill, 1 Uno. No, questo è il mio compagno, merda. Attenzione. Aspetta, nooo, quello fare io, non ce l'ho schifo, vittorio. GG, GG. Io ero video.